Ok ok dovremmo esserci, buonasera Dario fattura per la prima volta 16 anni come graphic designer. Diventa direttore creativo per la creazione di brand, siti e comunicazione di marketing. Gestisce due sedi di coworking che sono le sue due isole che ama saccheggiare. Nella vita si definisce un pirata alla conquista del mondo. No, non è un terrorista. È professore allo IED di Milano da oltre 10 anni. Ha un canale YouTube che spacca di brutto, quindi seguitelo. Ad oggi sono 20 anni di onorata carriera freelancer. Signore e signori, lui è Dario Albini Spieghiamo al mondo An cosa si intende quando parli di coworking, specie nelle zone nostre, non sappiamo nemmeno di cosa si parla. Coworking sono degli spazi di inizialmente proprio per spiegarlo: brutto, brutto, brutto mm. e avere una scrivania affittata in uno spazio con delle altre scrivanie. Per cui eh, banalmente, uno cosa fa? Prende un, un abbonamento a ore, a giorni, a settimane o a mesi eh, e si affitta a uno spazio di lavoro che può dosarsi per quanto vuole. Per cui anche una soluzione agli affitti, no? dove uno per avere un ufficio. Deve impiegarsi, cioè deve impiegarsi per sei anni più sei anni, cioè una roba da pazzi scatenati invece qui uno si può prendere dieci ore di co-working è libero, e cosa fa? frequenta questo spazio, lavora perché lavorare in uno spazio differente dall'abitazione, si divide meglio vita professionale e vita eh, personale, e poi specialmente si entra in un network, per cui si cerca di fare 4 chiacchiere con tutti quelli che bene o male lavorano in un mondo simile al tuo per cui la mia idea di avere un, un freelance è per creativi, era per mettere tanta gente che affronta le stesse sfide sotto lo stesso tetto e far sì che ci sia arricchisse. Per cui, per come la vedo io, un co-working è un bar in una città di mare. Per cui uno si ferma quanto vuole e ascolta delle storie. Ok, cos'è per te il freelancer? E perché tutti dovremmo svilupparci come tali? Per me il freelancing non è essere una partita IVA, chiariamo subito. Quando, quando sento parlare del popolo delle partite IVA mi vengono i bubboni sul collo. <ride> eh, il freelancing secondo me è un modo di intendere, se, è, è quasi una filosofia di vita se e Il lavoro nell'epoca, nella società in cui si vive è sostanzialmente l'attività principale che facciamo nell'arco delle nostre vite, cioè noi sostanzialmente passiamo un monte ore superiore al lavoro rispetto a quello che facciamo facendo altri, sì. no? Per cui è importante andare a interpretarlo non semplicemente come una roba che sa da fare, come una roba che subiamo, ma come, ed è secondo me il senso del freelancing, interpretarlo come la conquista del mondo, prendendo la strada più difficile che c'è, perché essere freelance vuol dire essere da solo sostanzialmente, vuol dire che non c'è nessuna struttura che ti supporta, non ci sono ferie pagate, non c'è certo. malattia, non c'è niente. Sei tu che devi andare con l'arco e con le frecce sul mercato e, e tirar giù il fagiano, no? Mm -hmm. Però allo stesso tempo questo è una cosa che ti rende incredibilmente migliore. E quindi per me essere fare il lavoro di freelance e cercare di essere un, un essere umano eh, un pochino migliorato rispetto al giorno precedente eh, perché uno dovrebbe farlo eh, da un lato se condividere un, una forma filosofica come questa le motivazioni è fai, fare freelance o ti ammazza o ti rende migliore per cui una delle due qual è il ruolo della nidificazione di nicchia? attenzione nidificazione di nicchia, occhio a quello che dico, a quello che dico. Se la competitività è già di per sé altissima. Uh, <ride> allora, partiamo, partiamo allora dai, dai principi fondanti della comunicazione. La seconda legge ecco. del branding di Al right. brand è tanto più potente quanto è stretto nello scopo, no? per cui detta pare pare, cioè stretta stretta, eh, il tuo brand, il tuo personal brand, il tuo brand come azienda, il tuo brand come quello che vuoi tu, è direttamente proporzionale, cioè è, è forte, tanto quanto riesce a specificare molto di nicchia, no? Sì. Prendiamo come esempio classico quando uno dice passami un Kleenex, no? Oppure dammi un po' di scotch, oppure andiamo a fare un giro con la Jeep. Questi qui sì. sono tutti marchi, cioè il Kleenex è la marca, lo, lo scotch è del nastro adesivo, la Jeep è una che fa fuoristrada, mm. ok? Invece, eh, questi brand sono talmente forti che dominano una parola de del vocabolario. E nel momento in cui tu fai quello, eh, hai vinto su quella nicchia lì, no? Poi dopo, la seconda parte è assicurati che quella nicchia sia profonda Certo. perché se io a un certo punto io sono il del mondo, il miglior illustratore a disegnare eh, che cosa ne so, le abitudini alimentari dei cacatrespo immaculati e, ne e non c'è nessuno a cui interessano e se sono il re della nicchia certo. però il discorso è che nel momento in cui c'è profittabilità, eh, la vera gara è quella di essere il padrone del vocabolario qualsiasi essa sia e se non c'è oppure se c'è già competizione su quella parola lì uno se ne inventa mm. per esempio pensiamo a Apple e eh, i mac no? Gli iPhone e gli smartphone è vero, è Ma vero. in realtà se arriva un alieno Giù dalla terra è la stessa eh sì. roba Come raggiungiamo lo status Love to have <ride> Per avere un approfondimento Andate a vedere il video sul canale YouTube Dove <ride> è spiegato benino benino C'è cioè anche tutto Viero, lo schema. Vero, la lavagna, eccetera, eccetera, no? Si possono fare due ragionamenti No? Fondamentali che poi ci portano a questo love to have. Il primo è quello celeberrimo di Simon Sinek che dice che tutte le cose partono con i guai, no? che la cosa più importante è il perché uno fa qualche cosa. No? E, e la seconda cosa è sempre quello di mettere al centro l'utente, no? la filosofia dello user first. E, il concetto è quello di cercare di, di dare valore. E, e quello eh, di dare valore, quello di cercare di far sì che tu in qualche modo rendi qualcuno, anche in una nicchia piccolissima, più vicina agli obiettivi che ha, è quello che poi, mischiato con il comunicare uno, una missione, il perché fai per davvero questa cosa, per cui è un senso di relazione che tu crei con un'altra persona, ti portano a essere un brand che uno non sceglie fra i tanti, no? Non sì. sei uno fra i mille dentifrici che trovi al capo, no? Sì. Sei qualcosa che uno vuole avere, di cui si innamora, perché in qualche modo c'è un'attinenza, c'è una risonanza, no? E questa dissonanza ci può essere soltanto se da un lato c'è del valore e se dall'altro lato c'è una missione, no? Sì. Se c'è un lo faccio perché è una cosa meccanica, perché ci voglio fare soldi sopra, perché, perché, perché, non funziona. La verità è che alla fine, seppur tramite internet, tutto questo mega ecosistema qui, tutto il mondo è, uno, è una tricimia avanzata, no? No? Sì, e quindi sì. sono i rapporti uno a uno che sono quelli che comunque stiamo cercando anche con le brand, anche in digitale per cui valore e connessione ti chiederei, la gestione del tempo come va massimizzata secondo il tuo umile punto di vista io sono un fenomeno tra l'altro la parte di ricarica eh, ci vuole tutta una parte di ecosistema di ricarica no? eh, dovremmo trattarci un po' come degli atleti no? cioè se uno Deve fare scarico, deve fare scarico, hai voglia? Esatto, cioè non performa più e ti fai male. Mm. Invece per un atleta ehm, il riposo è parte integrante dell'allenamento, è quello che ti rende migliore. Per cui proprio banalmente per fare qualcosa che poi funziona c'è attività core, attività buffer, cosiddette di amministrazione e rest, e riposo. E lì sono quello che vuoi, dalla formazione a non far niente. Come promuoversi? Se si è designer ma non si possiedono skills di marketing questo è importante E vorrei sapere cosa ne pensi Considerando che io ho un padre commerciante Ex commerciante Quindi più o meno le basi ce le ho Cioè anzi forse ne ho anche di più Però per chi magari non ha questa fortuna Cosa ne pensi a tal riguardo? C'è un po' questo modello dell'artista ottocentesco Che arriva lì <ride> Fa la sua <ride> romina, Poi Ah ragà. no Superare il, lo scoglio mentale del sentirsi brutti, sporchi o datori se si fa promozione di se stessi da un lato perché poi è un è mindset quello e poi mettersi lì belli, tranquilli con tutta la pazienza e imparare queste skills perché poi dopo eh, ci sono mille dettagli ma il principio, il principio è uno solo ed è fare un buon lavoro e contarlo punto questo qui è, è fare poi su come raccontarlo uno fa tutti i suoi test, prova a farlo su Instagram, prova a farlo sui social, prova a farlo direttamente alle fiere di settore, prova con un sito internet, prova, prova, prova. Ma il principio unico è far sì che ci sia dei dati che migliorano sempre di più e raccontarlo al mondo. Quanto è importante sapersi narrare? Non è importante, è di più, anche perché eh, abbiamo un po' questa. Lo vedo ancora una volta tanto sul mercato, ora lo vedo specialmente tanto sui più giovani. Eh, abbiamo ancora un altro modello mentale che ci, che ci rallenta molto, ed è il fatto di eh, sentire l'obbligo del, del sentirsi bravi, dell'essere bravi o del sentirsi bravi, di de, de essere bravi, prima di poter incominciare a far sentire la propria voce nel mondo. Mm. Eh, cazzate cioè, intanto la qualità entro certi limiti è una questione discutibile in secondo luogo il mercato vuole tutti quanti vuole sia i fenomeni, sia quelli medi, sia quelli meno bravi cioè c'è richiesta di tutti quanti yeah. eh, e tutti quanti hanno pari dignità attenzione, eh. non è che i fenomeni visto che sono più bravi e lavorano con i clienti più fighi, sono più fighi di uno che eh è sì, meno è bravo chiariamo, no? chiariamo la, sta cosa. la capacità di poter dire al mondo no? la differenza tra avere qualche cosa, cioè immaginiamoci un fruttivendolo, no? che ha tutte le sue belle pere sul tavolo. No? C'è quello che fa la sua bella bancarella sulla via principale e vende le pere, e poi c'è quello che prende le sue belle pere e sta con la bancarella chiuso nel suo garage. No? Uno che non si narra e il secondo fruttivendolo. Per cui il narrarsi è prendere la propria frutta e andare a sedersi, auspicabilmente nel luogo più trafficato del paese. Osare nel pricing quanto è importante? Pro e contro? E in che fase si può osare? Nel pricing è sensato farlo quando si è arrivati al plateau. No? Quando uno fa il freelance il 99% il 98% dei freelance sono dei venditori del proprio tempo, che è una roba da cui cercare poi di uscire il prima possibile. Per cui uno eh, non mette il tempo del fare il proprio servizio. il designer, il traduttore, eccetera, eccetera, non guadagna, per cui deve vendere dei blocchi del tempo della propria vita per esercitare la sua professione e quindi essere pagato, no? Non guadagna. Eh, per cui a un certo punto quello che succede nella carriera di un designer è che, crescendo, vende sempre di più e auspicabilmente tutto il tempo che ha a disposizione da mettere in vendita, chiaramente tenendo quel tempo di cui parlavamo prima, il riposare, mangiare, essere felici e gli dicendo il proprio attore di lavoro a un certo punto sono sature e a quel punto di cosa fai o smetti di crescere e quindi mantieni dopo questa traiettoria ti mantieni sempre lì sul plateau: è come se avessi picchiato sulla testa sul soffitto oppure cerchi di fare un passaggio il passaggio è quello di cercare di monetizzare di più e quello è un buon momento in cui osare sul prezzo perché tanto sei carico di lavoro ti continua ad arrivare lì è un buon momento anche dal punto di vista psicologico di, di dire ma sai che c'è se mi fecessi pagare un po di più Vediamo. A quel punto lì è chiaro che quando uno osa, se prima aveva una, diciamo, una redemption sui preventivi di 8 su 10, per cui 10 preventivi, 8 accettati, con questi più alti scende, eh? scende a 5, a 2, a 3, e vi dicendo. Però allo stesso tempo vai a vendere, molto di, a, a vendere a molto meglio i tuoi blocchi ora, per cui stai scalando. E quello è un gran buon momento. Un altro buon momento diciamo, è un consiglio più stradale che vi do cioè proprio una roba ruspante, un po' da vicolo quando arriva un cliente con un progetto eh, più che su progetto un cliente che è talmente rompe rompecoglioni e lo vedete subito che è un rischio rischia di essere uno di quei progetti che perché poco giù dell'ho accettato, ma perché? la cosa migliore è se siete in dubbio se accettarlo oppure no, è sparare un prezzo altissimo così, così se non è attivata, e questo qui avevo un po' gli altri che, stato qua se accetta almeno di pagare gli spaccamenti di, di macchina che saprete di fatti, quello... avere farsi pagare a ore metodo giusto o sbagliato rispetto a un'epoca storica quale il 2021 è facile eh, ascoltare tutti i guru che dicono ah no bisogna sempre fare a valore generato perché qua è vero però allo tempo in certi lavori con certi clienti in certe situazioni Fatto a ore è la cosa più sensata no? eh, per tutti quelli che sono dei compiti molto tecnici, molto ricorrenti, molto prevedibili. Brevi, allora dire semplicemente dottore, caro cliente, eh, le mie ore costano X, ok? Però onestamente è una cosa che non si può chiedere a chi sta incominciando, è troppo presto, non sono ancora in grado di farlo. No? Per cui per chi sta incominciando, la verità è che ha senso che si facciano pagare a ore e imparino il meccanismo pian pianino. Allora, nel impensibili, farsi pagare a valore generato sempre, tutta la vita eh, nel, nel mondo in cui viviamo ora che è uno dei, dei vari mondi che ci possono essere la verità è che a chi sta incominciando pure per certi lavori non gli si può chiedere eh, questa cosa qui e il farsi pagare comprendendo però con la consapevolezza che non è il metro migliore ha senso farlo in determinati casi quindi non vi scoraggiate magari per capire anche quanto tempo ci andate a perdere realmente, magari pensate di occupare un tempo poi in realtà non è così cos'è per te? Il super freelance, so che sei molto dedito a questo tipo di ragionamento. I freelance tendenzialmente sono dei venditori del proprio tempo, ci sono varie forme, e lo slave lance, quello che è schiavo, quello che è mezzo freelance, cioè mm -hmm. sono tutta una serie, no? Diventa un aggregatore e può diventare qualcuno che passa di lavoro ad altri, che può essere banalmente ente, un, co eh, un collaboratore o okay, che, oppure altri freelance che lo aiutano nel fare quei lavori. E quindi in poche parole ha questo surplus, eh, che può re reinvestire in varie maniere eh, eh, Può essere semplicemente eh, Accennavamo prima che farsi pagare di più Per cui arrivare all'elite del mercato no? In cui sei in quell'1% Il tuo servizio viene apprezzato moltissimo e Funzione ed estetica Giusto mix o meglio una rispetto all'altra? Fare una roba che funziona Va bene, si può fare Fare una cosa bella Va bene, si può fare Fare una cosa bella e che funziona È una roba per pochi Diciamo che in primo luogo quando uno fa un prodotto o un servizio stiamo operando sul mercato, per cui stiamo cercando di risolvere un problema a qualcun altro, per cui la base base base che il mercato ci chiede è che almeno funzioni, cioè se poi è brutta, eh, vabbè però almeno, porca misera, facciamo che funzioni. Okay. La seconda cosa che è quello che dovrebbero fare i designer più ambiziosi è progettare qualcosa che funziona, ma oltretutto che riesce anche a essere bella e la bellezza è qualcosa che ha questa... Eh, potenzialità mistica, magica, di farci star bene non semplicemente da un punto di vista funzionale, ma anche da un punto di vista più, più profondo. No? Il circondarci di, bello, di cose belle, di persone belle, di esperienze belle, in qualche modo ci eleva. No? Sì. E quindi riuscire a creare qualcosa che può essere utile, perché è un telecomando, è un bicchiere, è, un, è una tastiera, ma è anche piacevole, è come se stessimo riuscendo a mettere in collaborazione i due estremi del mondo, no? quello che deve funzionare e perché sa da fare, ne mio bisogno, e quello che ci fa star bene. E tenerli staccati? Ah, siamo sempre un po' disgiunti. Tenerli insieme? Caspita, quella è la chiusura vera del cerchio. Per cui tutte e due, ma prima una e poi l'altra. Prima funzione e poi bellezza. Portfolio o showreel? In un 2021 che si evolve sempre di più nell'orma dello stream e del video, come possiamo notare anche con questo canale qui? Uh, dipende da quello che fai nel senso um, banalmente al, a livello del, della comunicazione, del mondo creativo, showreel per chi fa cose che si muovono, portfolio per chi fa cose statiche, per cui grafici, e illustratori, eh, classico portfolio, animation, motion designer, animatori, eccetera, showreel. Eh, poi dopo questo dipende anche tanto veramente dal tipo di posizionamento e dal contenuto, nel senso... Un illustratore potrebbe benissimo farsi uno showreel per far vedere in maniera più interessante quello eh, che certo. viene fatto. Un designer, che fa branding, potrebbe fare un bello showreel con tutte le presentazioni, sì. con il processo che c'è dentro un logo, per esempio, perché nel, nel loghino finale, nel pensiero dietro, e nella declinazione di brand identity, sì. per cui il concetto è che c'è da pensare a quello che è lo strumento migliore per raggiungere la propria audience e per valorizzare il prodotto che si ha. no? Eh, se invece uno è un illustratore bravissimo da un punto di vista tecnico incredibile, allora fare un portfolio statico in cui la gente possa andare a zoomare e a vedere il singolo particolare. No? Eh, quindi è una cosa che va fatta veramente in maniera molto libera e trovando sempre quell'equilibrio che qualsiasi freelance, qualsiasi creativo, ma qualsiasi libero professionista deve trovare, che è la comprensione fra le esigenze che ha il proprio servizio, per cui come metterlo meglio... E poi le esigenze che ha la nostra audience, come farglielo capire meglio, no? L'impatto sì. video, quindi riferimento sempre a canale viola, canale rosso, rispetto a quello audio di Clubhouse, quale può essere appunto questa, questo nuovo canale, o addirittura dell'immagine di Instagram. Quanto cambia e in base a cosa lo possiamo gestire? Per cui io penso che poi eh, si torna sempre a quanto scegli meglio tu, se fai personal branding o quanto escono meglio i tuoi contenuti, a a seconda del supporto, mm. no? um, È bellino o è bruttino, a quel punto lì possono cambiare. Se uno parla bene, oppure no, se uno scrive bene, perché poi ci sono anche i test, non, non dimentichiamoci, no? Per cui le grosse modalità sono audio, video, immagine. Se uno scrive molto, molto bene, oppure se uno sì. fa fatica a scrivere. Per esempio, io a un certo punto riesco a, a, a scrivere quasi, decentemente, ma ragazzi, era faticata. Io mm. per mandare una mail, sembra ho il peso di Tolstoi che sta scrivendo Guerra e Pace, soltanto che devo dire a uno quando è un appuntamento. È molto un'azione di bilanciamento. Secondo me una cosa importante se parliamo di contenuti di personal brand è quello di mettersi la faccia, no? perché permette di costruire una riconoscibilità da un lato e permette di creare una relazione fra esseri umani. Per cui dal punto di vista semplicemente di neuropercezione c'è l'attivazione dei neuroni specchio, per cui è una forma di comunicazione molto più coinvolgente. Dall'altro lato eh, c'è da pensare anche, parliamo, scendiamo un pochino più sul pratico, sul marketing, no? C'è da pensare anche ai casi d'uso, a chi ci rivolgiamo, qual è la nostra audience, qual è il nostro target. E questo target su che piattaforme gira e in quali momenti consuma i nostri contenuti. Per cui se noi facciamo dei contenuti di informazione che sono magari anche dei contenuti lunghi, allora sicuramente video e audio sono dei canali molto forti, no? perché uno si mette con il suo podcast, sta andando a fare la spesa o corre sulla ciclette e si fruisce quel contenuto. Se invece sono dei contenuti più brevi, più incisivi, allora probabilmente le immagini funzionano meglio. Eh, quindi c'è veramente un, un sacco di possibilità. Eh, dipende ancora una volta da qual è la strategia, da qual è il target e da qual è la cosa migliore eh, per poter impacchettare il è una questione molto semplice, praticamente noi da, come animali sostanzialmente ci siamo evoluti per poter percepirci come specie sì. in maniera molto approfondita. No? Diciamo che la nostra sopravvivenza storicamente come specie dipendeva dalla nostra capacità di decodificare l'ambiente e gli altri esseri umani. Noi siamo degli animali sociali, eh, la nostra sopravvivenza era determinata da riuscire a rimanere a contatto con degli altri esseri umani. Per cui abbiamo una capacità estremamente profonda di poter entrare in collegamento con degli altri esseri umani. E si attivano degli aspetti, dei punti, delle aree molto antiche, molto profonde, molto radicate del cervello, no? eh, che è il sistema limbico e noi non controlliamo, non è la eh, corteccia eh, frontale, che è la parte più nuova del cervello. Immaginiamoci il cervello come se fosse una, la, la parte, sì. parte più esterna, è quella più nuova, quella più è quella più profonda, no? è quella più radicata. Si Attivano nel momento in cui noi vediamo un altro essere umano di fronte a noi, no? eh, perché cerchiamo di capire se questo essere umano eh, può essere pericoloso, è aggressivo, ha bisogno di qualcosa, cosa, eh, può con lui e via dicendo. Ed è il motivo banale, per cui portiamolo subito terra a terra, del perché quando uno va a fare una pubblicità e ci una meglio la pubblicità. Specialmente se poi la persona guarda eh, lo spettatore o guarda l'oggetto di focus Pro proviamo una campagna su google ads oppure una campagna stampa e dobbiamo vendere un bicchiere e facciamo che mettiamo il bicchiere lì e basta o il bicchiere con un signore una signora, molto molto probabilmente funzionerà molto di più la, eh, la campagna con la persona semplicemente perché il grado di automaticamente il nostro cervello attiva nel vedere un altro essere umano, boom, automatico Ti senti arrivato, ti senti realizzato So già che, che è molto retorica come domanda E come ti vedresti tra 5-10 anni? Dove vorresti poter arrivare? Quale sfizio vorresti levarti ancora? Che ancora non ti sei levato Perché per me hai realizzato quasi tutto, insomma Ho la netta impressione di aver appena incominciato A capire come funzionano le regole del gioco Per cui eh, l'impressione che proprio adesso, ok Ok, sto capendo, va bene, per cui da ora in poi potrò fare qualcosa di un attimo fatto bene, eh, ho un po' questa impressione, per cui ho l'impressione di essere veramente al, all'inizio, all'aperitivo, che tutto quello che ho fatto eh, è veramente la prima parte, cioè ho veramente un sacco di altra roba da, da fare, da imparare, da migliorare, cioè È veramente so, cioè sono sul, sullo zerbino dell'uscio, cioè sto per entrare, eh, per cui no, è arrivato, arrivato, anzi, ho incominciato i primi passi e su, su dove vorrei essere fra 5-10 anni ehm, vorrei essere in una situazione in cui eh, sono molto molto molto molto felice di come alloco il tempo delle mie giornate, di come, eh, di, di come passo il tempo, eh, perché poi alla fine il freelancing per me è sostanzialmente il potere sul mio tempo, no? è quello di allineare il mio modo i miei valori con la mia vita sostanzialmente no? perché eh, stringi stringi l'unica roba che sappiamo di cui non sappiamo quanto ce abbiamo e che è la più preziosa è il tempo perché poi magari stasera esco mi mette sotto un, un autobus zacc finita la, la, no? eh, a parte a parte di però la verità è che non, non, non sappiamo quanto tempo sappiamo io questa roba qui sul tempo ce l'ho eh, mm. e quindi tutto quello che faccio come freelance tutto quello che cerco di fare come professionista in realtà è quello di cercare di essere sempre più libero no? e cercare di poter avere sempre più potere nel um, progettare e nel vivere la mia vita come penso, come vorrei fare, sostanzialmente. Quindi l'augurio che mi faccio fra cinque anni è di essere messo eh, meglio di come sono messo ora, di aver, di aver migliorato. Sono contentissimo di dove sono ora, ho un sacco di roba da sistemare e migliorare, ho le, ho le mie menate come tutti quanti, eh. cioè raga, no, non pensate che, che, che siano diverse, c ho delle belle menate pure io, eh, però fra cinque anni secondo me si, si va a star meglio. Io saluto il grande Dario che ho avuto piacere di avere qui ospite, ripeto, è stato un onore. Magari un giorno ci lo dico a tutti, magari dopo questo problema riusciamo, riusciamo a uscirne superiori, vincitori più che altro, e magari a vederci, magari... Faccio un salto a questo coworking, metti mi piace, mi trasferisco a Milano. il gas, c'è solo due figurati. Eh. Io ringrazio ancora Dario, eh, gentilissimo, anche avermi, avermi sopportato. Diretto, in diretta, indiretta. ciao Guerrero Wagnu. qui Lave.